dovrete avere minimo rango 45 un garage anche due posti un qualunque garage va bene e una qualunque auto anche di strada va bene quindi se avete rango 45 e non avete un cazzo e avete uno schifosissimo garage a due posti e avete questa opzione di lester sbloccata potete fare questo glitch allora andremo a vedere in slow motion quello che dovete fare ragazzi però è semplicissimo veramente lo sa so fare pure un ragazzino dei due anni insomma quindi penso che tutti potete farlo eh, non ci siano dubbi allora per fare questo glitch dovete stare in un'auto nel vostro garage e dovete andare a chiamare l'ester ragazzi quindi una volta che avrete chiamato l'ester dovrete fare due volte freccia su e premere x e r2 per accelerare contemporaneamente adesso andremo a vedere freccia su freccia su x acceleratore insieme e usciamo fuori adesso lo andremo a vedere a velocità normale ragazzi a velocità eh, tranquilla insomma quindi rendetevi conto voi della velocità che serve per fare questo glitch io non sono molto veloce non lo faccio molto velocemente eh, però comunque sia non dormiteci per fare questa cosa cercate di fare una, una cosetta fatta bene vedete io alla fine non sono stato così veloce una volta che avete fatto eh, tutto quanto il procedimento e vi siete trovati in mappa diciamo l'unica cosa che dovete fare è controllare in mappa se eh, avete quello che avete richiesto da se non c'è ragazzi l'unica cosa che dovete fare è dirigervi all'aeroporto io qui avevo questo garage non l'ho comprato neanche di proposito mi ha detto bucio de culo che ce l'avevo qui vicino e... però comunque sia dovete dirigervi all'aeroporto e una volta che sarete entrati nell'aeroporto dovete dirigervi verso l'hangar ragazzi il primo hangar che trovate però adesso andiamo a vedere passo per passo quindi quando saremo qui che saremo arrivati qui all'aeroporto ci dirigeremo a quest'hangar ragazzi quando saremo arrivati a quest'hangar il gioco ci rimborserà 4.000 della chiamata che abbiamo fatto all'estero in pratica e dopodiché dopo alcuni secondi ragazzi il gioco incomincerà a droppare soldi eh, incomincerà a dropparci 1000 dollari ogni due secondi quindi eh, come state vedendo il gioco qui ha cominciato a darmi dei soldi quindi mi darà 1000 dollari ogni due secondi ragazzi l'unica cosa che dovete fare è cercare di rimanere in sessione in maniera tale da non essere cacciati allora per fare questo o rimanete voi fisicamente in sessione come vi ho già detto oppure adottate un sistema, il sistema FK allora io per fare il sistema FK vi consiglio di usare un'auto che non corra molto e di stare in uno spazio aperto come questo allora la prima cosa che dovete fare allora, alcuni dicono che eh, tenendo la telecamera così in questa maniera che gira eh, il gioco non ci butta fuori ma ci butta fuori perché non registra l'attività della telecamera ma registra l'attività del movimento quindi ci butta fuori noi dovremmo creare questo movimento qui ragazzi per creare questo movimento dovete mettere un elastico sull'analogico sinistro in maniera diagonale in maniera che la ruota davanti giri verso destra o verso sinistra è un elastico sull'analogico eh, non sull'analogico scusate un elastico che comunque tenga premuto il pulsante R2 ma non lo tenga premuto molto lo tenga premuto appena appena quel poco per accelerare come state vedendo io sto premendo poco poco il pulsante R2 per accelerare perché altrimenti schizzerebbe via l'auto è molto veloce e fatto questo lavoro rimanete in sessione sicuramente e con questo metodo ragazzi fate anche l'abilità di guida detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao belli